Ultimo giorno di mare, bimbe. Siete contente di tornare a casa? Sì? Sì, ma dove andiamo dopo? Noi andiamo a casa, stiamo un giorno. Dove, dove si parte? Uno? Sì, uno. Uno, due, barra, no, due. Se torniamo a casa il 23, stiamo il 23, il 24, poi il 25 dove andiamo? A Palermo. A Palermo. Altri cinque giorni e poi finalmente si torna definitivamente a casa e si finiscono i compiti Vanessa, è vero? siamo rimaste un pochino indietro, ma fa niente siamo in vacanza ed è giusto che ti faccia anche le vacanze in santa pace ok, andiamo a fare un bagnetto che fa caldo Eh? fa caldissimo amore guardate che mare stupendo Vanessa ultimo bagnetto in Sardegna Dai, cerchiamo i pesciolini sott'acqua vediamo se ci sono eh? Dove sei andata a fare il bagnetto? Con lo zio Vizio? Hai dato da mangiare i pesciolini? Sì? Vuoi andare fuori? E vai, amore. e proviamo i Proviamo? Iniziamo? Dai da mangiare al pesciolino. Vado. Non mi ricordo, il Quale amore? Eh, quello nuovo? Eh. Sì. Sì. sì, per forza, amore. Non ne abbiamo altri. Dove vai? Eh? Sì, sì. A portare. Lo sai che oggi è sì, l'ultimo giorno nel mare della Sardegna? Sì, e poi io. partiamo? Sì. Poi andiamo a fare il bagnetto nel mare della Sicilia? Sì. Sei contenta? Sì hai freddo amore? allora esci esci se hai freddo dai andiamo alla ricerca di questi pistolini i nini ah vedi che bello c'è ancora panchina là eccoli eccoli non io non gli ho visto il come l'ha preso Santiago oddio fammi vedere diamogli da bere diamogli da bere non puoi per ce l'hai fatta! Eh, eccolo qua! Dove? Oddio! Però non prenderla in mano! Guarda! Prendi il Guarda! Prendi oh, Prendi Guarda che bella! Guarda che bella casetta che ha portato! Metti il troppo! Mettiamoli ancora! È un pesce maschera! Eccola, eh, sta qua. Dov'è? Da qua. Qua, qua, lo vedi? Santiago numero uno, ha acchiappato il pesciolino. Al volo. Sentiamo. Da qua, non prenderlo No, io la vedi. Sca qua. Dai, diamogli il nome a questo pesciolino. Pippo Pippo. Vai metti acqua? One hour later. Cucciole? Ma chi è che ha preso i pesciolini? Siete state bravissime! Santiago? Sì! Che bravo! Sapete che mio, pa pa mio papà ha detto a Davide che eh, <ride> ci aspetta noi con un bel costo! Sei felice? A eh? sì. te la compagnia piace! Sì. Magari facciamo l'ultimo bagnetto in piscina, anche se in realtà voi oggi avete preso un sacco di sole. Eh, Vero vabbè, Vane? Vabbè. Però poi dobbiamo smontare la piscina perché si parte. Sì. Siamo in partenza anche noi. Tutti sì, in partenza. Papà, andata a prendere la mano Sì, ce l'abbiamo fatta. Oggi a mangiare. E anche stasera usciamo a cena. Amore, brava! Ti sei già cambiata, che bellissima! che dopo facciamo le valigie che domani si fatti. Eh sì, amore! Allora, è vero, è vero, Pensiamo facciamo anche male. un bel video, eh! Mangiamo le ah, mobi! Sei contenta? Che cioè, non eh? volevo dire tanto ma vedete domani, però va bene, <ride> ascolta, ma Vanessa è pronta anche Vane? Che, vale? che eh, è Sul letto che dorme. Sul letto che dorme? Sì. Come mai? Andiamo a vedere. Perché dorme? Si è addormentata. Sei tremenda. Ma sei tremenda, lasciala stare, Vane. Vane, cosa c'è? Basta. Basta tu, Almo cos'hai? Ehi, Vane, tutto bene? mal di pancia. Non stai bene? Hai mal di pancia? ancora Vanessa. Vane, è 25 giorni che hai mal di pancia. Ma perché? 25. Da quando siamo arrivati qua? Hai avuto la febbre? Ti è iniziata la gastroenterite e tu hai continuato ad avere mal di pancia. Sarà stato anche il mare, la piscina, il tempo, un po' balordo a volte. Comunque, eh, riposati se ti devi riposare. Però se dovevamo andare fuori a cena, se non te la senti non andiamo. Guarda che dopo dobbiamo preparare le valigie, ok? <sussurra> Vanessa si è addormentata. Dai, portiamo di là la valigia, cosa fai? portiamo, guarda eh, beh, ancora, sei proprio dispettosa, eh, porta di là la valigia dai. che facciamo la valigia, dai mm. sei capace di metterla sul divano, riesci? Sì, poi vado prendo anche le taschine, guarda una volta non sono mai riuscita, perché non ho chiesto così, ma l'ho fatto così è di diventata più, più forte adesso sei più grande più forte lascio girala che la apri e adesso dobbiamo mettere i vestitini allora, ascoltami un secondo visto che quando arriviamo a casa dopo due giorni partiamo per Palermo io direi di tenere qualche vestitino da parte quelli che vorresti portarti in Sicilia che poi li mettiamo nella valigia mia e di papà così abbiamo già la valigia pronta per Palermo. Ok. Girala e apri. Oh. Togli questi sacchetti. Ah, sono. Eh, i regalini che abbiamo preso per Daniel. Sì. Non c'è niente che. Allora, da dove vuoi iniziare? Iniziamo dalle calze, dalle ah, mutandine. Le da canze. Ok. Ma l'ho chiuso. Era già aperta. No, in verità io l'ho chiusa, Vabbè, oggi è un casino oggi un casino <ride> ok andiamo allora. Prima. ma noi vedi le cose si metteranno qui ah si sì, qua si mettono ah. le calze è vero vabbè a me non che te la faccio ok <ride> ok vai amore sono qui e dove vai? i trucchi, I trucchi. ma tu pensi solo i trucchi Patti. Eh? Patti. pensi solo i trucchi tu elastico forbice Toccata, Eccola la forbice che cercavamo ieri per farti tagliare i capelli ah, da Davide. No. Ok. Eh. Ah, scusa, ma questi qui erano scusi così? Non erano dentro una pochette, no? Erano scusi? Buttateli così. quando arriviamo a casa mi aiuti a ritirare eh? Tutto. Sì, un attimo che. Si è rotto? No, secondo me non è rotto, è svitato. Ogni volta questo profumo tu lo sviti, il tappo si solleva e basta. Tienilo, tu invece giri e lo sviti, vedi? Sottieni il tappo, vedi che lo sviti ogni volta, è tutto svitato. È finito quindi? No. Amore, il tappo si solleva. Per spruzzarti il profumo devi semplicemente sollevare il tappo, non girare, ok? Sì, portare questo. No, questi non sono di casa. Sono, esatto, del, sono sì, della, del mare. Lasciali sì, lì. Andiamo a prendere soietto perché poi una volta devo pulire la mia bambolletta. Sono... Intanto andiamo a usare le cose, perché già non riesco. Dai, andiamo. <ride> e poi la non devi prendere tutto per forza. Eh. Questa è casa nostra, eh. Puoi lasciarli anche qui, allora. capito? Poi te li ritiri tu a Novara. Io te li lascio tutti in valigia. Altre cose? Cosa? Piccolino, guarda il pennello piccolino. Ma guarda, che tenerezza. Mamma, papà, <ride> La famiglia Pennelli. I destri che non hai spinto. Sì, hai già presi, eh. Questo che si cede? La limetta per le unghie. Sì. Ma noi a cosa ce ne abbiamo? Ah sì, ah, sì. Ma che bello, il tu che abbiamo comprato a casa, vero? Quello sì. sì, sì. lì rosso. Te lo ricordi? Sì. Ma l'abbiamo portato? Ma. Sì, no. ah. Un attimo. Proviamo a vedere qualche parte? Secondo me c'è. Aspetta. Io ho visto degli smalti l'altro giorno, ma non mi ricordo dove, erano in fila, forse in sala. Adesso andiamo a vedere. Fa vedere? Ah, bravissima. Lasciamo però una mutandina per te e una per Vanessa così ce ne stasera. Una e una, una e una, no? Questa va bene, se per Vanessa. Sì, e una per te. Una e una. una. Poi, con, che, con quali scarpe vuoi partire? Con le scarpe da ginnastica? La Teniamo anche le calze? È meglio, secondo o con le ciabatte? Sulla nave come preferisci essere? Se devi andare a giocare, è meglio le scarpe da ginnastica. Sì. Sì? Sì, amore, tieni anche un paio di calze, sia per te che per Vale. Sì, sì. Allora, hai preso le calze? Quindi, adesso dobbiamo decidere quali abitini portare... A... al mare a Palermo in Sicilia. Vane, ah, Vane, oddio, cosa è successo? Vane, Vane, Vani. Vane. È successo? Vanessa. Vani. Vane. Vanessa. Vane, Vane, Ma è successo Vane, aveva mal di pancia. Oddio. Vane. Vanessa. Vane. Sveglia, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Vane, Ragazzi avete visto Vanessa è svenuta Ma cosa è successo? Vi siete accorti di qualcosa? Io l'ho lasciata in camera che dormiva Vero Anastasia? Aveva Mamma. mal di pancia Forse oggi Mamma ha preso troppo sole oggi perché io lo sapevo siamo stati al mare tutto il giorno poi siete andati in quel laghetto a raccogliere i pesciolini e lì secondo me vi siete presi una botta di sole adesso Beh, cerchiamo mamma, eh. per prendere le medicine sai le borse che hai portato tu no, sai cosa devi Quello. fare? ascolta Quello. no, devi bagnare un, uno straccio di in bagno, un asciugamano con un po' di acqua fresca ah sì, però poi vado a prendere anche le medicine sì, le medicine. però io non so che medicine darle devo eh, cioè, ma... riuscire a svegliarla prima sì, di sì, tutto Dai, dai, sì amore, vai Vane, Vanessa, Vane, svegliati, Vane, Vanessa, dai, Ani, ti muovi, dammi, Vane, Vane, Vane, Vane, dai, Vane, sì, Vane, amore, amore, amore, Vane, Vane, svegliati, Svegliati, Vane, ma non ho delle medicine che fanno svegliare le persone Anastasia Le medicine servono per guarire una malattia In questo caso lei deve riprendersi È calda Dai Vane sveglia Dai Vane oh, vale. La devo prendere Anastasia La devo prendere e portarla sul letto Vane come ti senti? Ma, vieni Ti prendo io Ti porto io Sì, amore, speriamo che da no, qui a no, domani si sia ripresa. Mamma se si mia, pelle, sulle mie gambe, amore. Sulle gambe. Lasciamo sul lettino ehm, Diamo una medicina poi, E poi la, la medicina Quella lì dove l'acqua la, Quella lì dove la fa addormentare. Va bene amore, grazie Grazie, sei e la gentilissima mattino, nave, E poi si addormenta E la lasciamo lì E noi, andiamo il e noi ci andiamo a divertire no, andiamo Va bene di ah, <ride> Non ti è piaciuta L'idea che noi andiamo a divertirci E tu no Dai, Senti, ti prendo in braccio e ti porto sul letto Ani, grazie amore, lasciale lì queste che tanto le dobbiamo portare a casa, va bene? Senti, devo prendere in braccio un attimo... Vanessina, Rossina. qua, qua, qua, Ok. qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, le ho finite quelle medicine, Anastasia. L'ultima gliel'ho data stamattina e poi non posso dargliene più di una. Sono seriamente preoccupata perché lei è 25 giorni che sta male. Dai, amore, devi portare pazienza che domani si parte, eh. Poi siamo a casa. Va bene, ti fa tanto male. Vuoi una camomilla? Sì, sì amore. Non devi bere il latte, non devi bere il latte, non devi mangiare la nutella, non devi mangiare il cioccolata. Dove c'è il latte non si può mangiare nulla. È inutile che fai con la faccia, brava, no, no, lasciala, lasciala paro subito una camomilla, sì, va bene? Io sono con lei. Mi dispiace, amore. Quando torniamo a casa, diremo la dottoressa, mm. cercheremo di capire, ok? Mm, mamma mia, mamma mia, sì. La cosa per la pancia, finisce qui. Iscrivetevi al canale ci non amo prendere cura di lei, la campanella, lasciate il pollicione in su. Ciao! Ciao ragazzi! Purtroppo dobbiamo chiudere il video perché Vanessa non sta bene. Domani si parte, salutiamo Vanessina, ciao amore, giù il braccino, ciao Vane e ci vediamo al prossimo video sulla nave. Ciao, sperando che Vane stia bene. Ciao ciao!